È precipitato. Questo è il simbolo dell'eredità della schiavitù nella vita dell'immensa massa di donne nere e del dolore che sperimentano ogni giorno in Brasile.